Hai mai chiesto da quanto tempo viaggiamo in crociera? La crociera è un'opzione per milioni di viaggiatori dagli anni 80 e la sua crescita è stata incredibile soprattutto negli ultimi dieci anni. Già nel 1980 il turismo delle crociere contava quasi un milione e mezzo di passeggeri in tutto il mondo. Nel 2006 questa cifra è arrivata a 15 milioni di passeggeri fino al 2016 dove si contano circa 24 milioni di passeggeri all'anno. 4 milioni, più del 40% viaggerà in coppia ed il 21% in famiglia, con un'età media inferiore ai 50 anni. Le destinazioni delle navi da crociera sono varie, tra le più popolari ci sono i Caraibi, a seguire i viaggi nel mar Mediterraneo, l'Europa, come per esempio le crociere tra i fiordi norvegesi e il mar Baltico. La spesa media per un viaggio in crociera oscilla tra i 500 e i 1500 euro in cui si includono le spese a bordo e le spese fuori dalla nave in media prenotiamo con 70 giorni di anticipo sapevi che più della metà delle complicanze in una crociera sono legate all'annullamento del viaggio al ritardo nella consegna dei bagagli al ritardo nella partenza della nave, al furto, ai danni, allo smarrimento del bagaglio oppure alla perdita dei servizi contrattati. Sapevi che l'assistenza sanitaria e l'acquisto di medicinali a bordo sono spesso cari? Arrivando a pagare quasi 110 euro di costo medio una visita medica? E che le spese di cancellazione di una crociera sono davvero care? Queste sono solo alcune delle ragioni per cui è raccomandabile affidarsi ad un'assicurazione per crociere. Cosa copre l'assicurazione per crociere di Intermundial? Copre le spese relazionate con assistenza assistenza medica, furto, ritardo e danno dei bagagli, spese di annullamento, il ritardo della partenza, rientro anticipato del viaggio dovuto ad un problema familiare o lavorativo. Per stipulare la tua assicurazione hai fino a 7 giorni dal momento in cui prenoti il viaggio. Per avere maggiori informazioni entra in www.intermundial.it Intermundial, specialista in assicurazioni di viaggio.